Ehi fratello ce lo sai, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi nuova challenge, se trovo Deku il video finisce Continuiamo la nostra streak riguardo le skin di Mero Academy Lascia like, iscriviti al canale, attiva la campanellina altrimenti ti perdi tutte le prossime sfide che arriveranno E scrivete nei commenti una sfida che vorresti vedere Nammo in game Allora, la skin di Midoria ha ah, secondo me è più semplice da trovare di quella di All Might Per il semplice fatto che All Might è una skin pay to lose Se la si usa nella versione standard quando attivo il One for All è letteralmente una skin gigantesca cioè veramente trascende Hulk Come difficoltà di utilizzo Niente, dai, questo è più comprata E vediamo, anche se non vi faccio spoiler Riguardo la skin di All Might Ma già ho fatto la sfida su quella Vi lascio il video in alto a destra Eppure lì la situazione è particolare Nel caso vedete il video Veniamo un attimo di curarci E poi andiamo subito a cercare nemici Anche perché voglio fare un game aggressivo Voglio, capito, papapà pa, Voglio essere la cosa più veloce sulla faccia della terra oh, Fratello morto, no, no, non scherzare Vabbè, dovevi per forza almeno darmelo un colpo Eh, se no, andava bene Gente da quel lato che fai Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo Non perdiamo tempo Eh? Cosa? Anche il bro non ci crede Ti ho dato due colpi di partello Come hai fatto? Che, che, che cosa è imbarazzante Veramente, fortemente quando fa queste cose mi fa Veramente essere una persona Essere una persona comunque volgare Ecco, senza utilizzare terminoni Mi fa essere una persona veramente volgare Il bro crede che io abbia tutto il giorno ma non mi ha sentito proprio? Ciao? No, no, devo andarmene! Ce l'ho alle spalle! Woo! Non devo fermarmi, non devo fermarmi! Questo non, non... Se mi vede sono morto, ok? Tutti zitti, tutti zitti, tutti molto zitti. Non ci credo. Mamma mia! No! Nooo, è morto pure lui, io non ci voglio Credere La mia esistenza è così senza senso Or Ormai non so neanche più come iniziare le partite Cioè, be beccatevele così come solo perché Io così me le sto beccando in faccia, come una martellata io Mo, andrò da un nemico, esatto Mi farò scartavetrare l'esistenza Nel più semplice dei modi, così Ecco, easy, uno Ah, c'ho l'arma adatta, c'ho l'arma adatta no, Non morire, non morire Dai, ah, questo utilizza il martello, mo' palese Ah, mamma mia, che brutta cosa che ho fatto ah, come sono un palese morte morto Ok, dai Rischio, eh, rischio, rischio Mamma mia, lei è un bot nelle mani Ah, ma è un bot, vabbè, no, allora non conta Morendo Mamma mia, che stupida persona che sono Veramente un babbo Un colpo? Ok mi si stava veramente buggando il personaggio. Al momento perfetto poi. Ah! godo. Beh, sei morto, fra. No! Ma davvero? Ah, si è curato to quasi totalmente. Mamma mia, gli si è buggato. Non ci credo, bro. T Hanno sparato, Godo. Ah, tutta gente è incapace, eh. Cioè, ma che è qua. Mm, da fastidio questo. Bash Warrior, si attiva? E' yeah, chill, subito Ma sono bot? Eh, non ho capito mica Madonna, sono morto io Mannaggia a No, è Uraraka! No, ho fallito la sfida Ma io oggi sto trovando Deku No, no, sto impazzendo totalmente Quella di Uraraka l'ho già registrata sto, sto impazzendo, ragazzi, scusate ma sei serio, fra? Ma, sei... ma perché? Perché? Perché hai dovuto fare sta cosa? Sai che il tizio non sa che sono salito, e la cosa mi rincuora. Dai, a treni, frate. Grande. Gigantesco, 10 kill. Comunque, sfida vinta nel caso, eh. Ora dobbiamo continuare, ma la sfida ce l'abbiamo. No, vabbè, nella lobby! Nella lobby di fronte agli occhi!